Ciao a tutti! Oggi prepareremo le rameni di Napoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina doppio zero, zucchero, latte, lievito per dolci, la scorza di arancia, cacao amaro, margarina fusa, cannella in polvere, vanillina, cioccolato fondente e granella di pistacchio. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale forza d'arancia, la cannella e lo zucchero e facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. torniamo sul fondo Adesso aggiungiamo nel boccale la margarina fusa il lievito in polvere il cacao amaro la vanillina La farina. E il latte. E facciamo amalgamare per 40 secondi. A velocità 5. Il nostro impasto è pronto andiamo a formare i nostri biscotti prendiamo una teglia la rivestiamo con carta da forno e con l'aiuto di due cucchiai andremo a prendere una parte dell'impasto lo andremo ad adagiare sulla carta da forno e continueremo così per il resto dell'impasto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10-15 minuti. Le nostre rame di Napoli sono pronte, lasciamole raffreddare. Nel frattempo andiamo a preparare la glassa di cioccolato per la copertura. versiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo sciogliere 6 minuti 70 gradi, velocità 3 Il cioccolato fuso è pronto, andiamo a glassare i biscotti. Prendiamo i biscotti, li giriamo sotto sopra, andiamo a immergerli nel cioccolato fuso. Prendiamo la granella di pistacchio e andiamo a metterli sopra. rame di Napoli. Grazie e alla prossima ricetta.